Sì, metti, metti. dai, prego. Prego, Allora, io intanto mi sono messo la macchina solamente perché anch'io come lei sa, so, hai scomento che lei è capito dai cervi, vero? Ci mancherebbe altro. Un guarda in tuo mondo viviamo proprio eh, propria rischiare, sì. eh? Ma, mi dica, io l'ho fatta entrare, ma intanto non so né chi è né da dove venga perché mi ha suonato il campanello, cioè... Eh. Io, io, io mi sto qui. E lei cosa si fa qui, invece? Ma sarebbe a casa. Come? Non, non, non ricorda? Ricordo? Ah, che bello! La sua casa in che senso? Cioè? È la mia casa, è la mia casa, è venuto qui! No, adesso, oggi, in questo tempo. Ma che eh, Ma che sta facendo? Oh, oh, oh, Metta giù questo roba che potrebbe essere pericoloso. via via! Non ti riconosce, vuol dire che non hai scadato! No, taci, su, ma io! Adesso andiamo alla polizia, eh, facciamo schedare subito! No, è tutti i controllati. Ma che? No, oh, oh. Mi mette il casco e ora. Ma no. che caso? Ma io non metto nessun casco, intanto lei si tagli, eh! Intanto lei si ha intanto questo casco della bicicletta! Ah! Vuoi che mi metta il casco? Mi metto il casco! Sì, se cado cade un metorite e muore! Eh, si sì, cade un metorite e muoio, ma muore lei, ma senta, venga, vada fuori perché questa è casa mia, fuori! Questa niente che carina? Eh, allora stia qui, stia qui, e aspetti, aspetti sono qui! aspetti, si accomodi, si accomodi pure, si accomodi, tranquillo. Tra. Grazie mille. Prego, prego, prego, prego. Sì, sì, stia tranquillo, si mette pure a suonare eh? eh, Ma non canti però. Ho detto non canti. Sì, sì, sì, buongiorno, buongiorno, commissario, Buongiorno. Eh, guardi, scusi, si chiama quest'ora. Scusi un secondo. Ha finito di cantare o... Allora no, è c'è uno che canta qua. No, allora signor commissario. Ha uh, uh, uh, scasciato un po' il gaz, eh, anche lei. Allora. Sì, signor commissario, no, uh, no, oh. beh. Accendiati tu, eh. Ah, beh, no, no, sì, TV. sì. Accenditi. Allora, io innanzitutto so come, sì sì sì, no, non so che è una situazione che, lo so che è una situazione ah per... oh, ma che televisione, sono? un zitto! vuoi che accende la tv e qua la tv da solo una televisione di Netflix, quello che vuoi. Qual è questa roba? Cioè, tu non sai cos'è una tv, ma non sai cos'è il telecomando, che è quello che serve per accendere la tv, ma sai cap... i telecomandi non sono se ma... da secoli. Ma cosa usate voi? lui? Scusi, no, no, no, signor commissario, scusi, non so, la mente. scusi, scusi un secondo, eh. Con gli impulsi celebrare, è possibile comandare gli oggetti? Io sto parlando con una persona che sarà in grado di darle una lezione perché lei è a casa mia. Adesso ascolti la televisione. di sì, per te, per questa casa mia, non vuoi capire se no? Sì, sì, certo. Eh, no, no, no, dicevo lei, signor Napoli. Guarda, c'è eh, pure accesa, c'è Come sta la sua moglie? Ah, beh, la passata che aveva le porta una buonissima torta di mele che so fare solo io. Ma faccio spesa a Qual è il tasto? Scusi. Allora, io non ti denuncio. Ok, io a te non ti denuncio, io a te non ti denuncio però. non mi non capito, questa è casa mia. Però adesso vieni con me e mi spieghi che cos'è questa situazione, perché io non riesco a capire più niente. Cioè, tu sei entrato in casa mia, hai detto che è casa tua, ma chi è? Questa è casa mia, ma? No? Ma lei chi è? Ha mandato in prequisizione per caso? Ma questa bicolla! E mi già, cosa ci qui? Non è un poliziotto, non è un. Eh, un barbone, ma che è? Allora, venga qui, venga qui. Ma quest'altra qui, un po' antico dire. Adesso abbiamo tecnologia te all'avanguardia per gli alberi con gli agrammi, che qua, cioè. Ma adesso quando? Ma scusa! È un albero di Natale, ma, ma lei. Allora, lei o ha bevuto troppo o vuole prendermi in giro, perché io non sono in vera Il preso in giro stasera. Stasera siamo l'ultimo dell'anno. Sai cosa vuol dire l'ultimo dell'anno? L'anno sta per finire e si passa al prossimo anno. Questo Ma quale anno? 2021 siamo adesso. Questi sì, anni. Ma gli anni non si contano più da, da secoli ormai Ah, pensavo fosse per dire da anni Però... Allora, le vorrei fare una domanda che mi da tanto tempo Cioè, da due secondi che lei è entrato qui, insomma Ma lei da dove crede di venire, certo? Io ho chiedermi dal pianeta Mercurio Dal da pianeta Mercurio? Come? sì Dalla di... di Baldassarre, no Da quando sono risposto lo trovate anche lui sì, Baldassar, Merchior, Gaspar e altri tre le magie. Ma che minchia sta dicendo? Però lei mi dia una prova di tutto quello che mi sta dicendo. che eh, giorno? Non, non ha prove, non ha prove. Adesso quindi la porto di là, le do qualcosa da bere, dato che sicuramente vuole qualcosa da bere, perché lei è venuta a tracannare, guarda è mica venuta a fregarmi la casa. E dopo la vado fuori fare pedata nel sedere. Venga, venga. Ma questo casco mi serve ancora? Ma poi cosa serve un casco, eh? Com'è accendere? Ho la figlia ah, c'è. Ma chi sta parlando? Lucia, accendi. Ma che minchia sta Mi funziona? Ma la, la, la mia, la luce se ce da sola, eh? c'è l'interruttore, ma c'è l'interruttore, ma vede C'è l'interruttore, ma che cammino? Ma minchia. dove sta rivendere lei, eccola. Quella... È una pistola. Quella... Ma siamo nel 2021, 2021, quindi. Ma 2021 20, gli 20 anni non si contano così. Ma come E allora come si contano? Si contano in base alla circonvalazione del sole. Ma che circonvalazione, circonvalazione. Ma no, scusi, ma venga, venga, vai. Allora, luce, c'è, c'è di ti, ancora questa luce e devi dai, e si levi, si levi, vada via, va, stia lì. Si accende. E ci resti, ecco. La luce si accende così. Uh, ecco, questo che metodi è rudimentale? questi rudimentale, questo è rudimentale, per quale altro metodo conosce lei? Luce, luce o che c'è da gradi? No, oh, oh, oh. ho tutto ho provato tutto, c'è tenga. Questo è uno straccio, è una, una sciraccia, un little sciamano. Per no, cosa serve? Beh, per molte cose, noi umani lo usiamo per pulire, però se lei, se lei vuole, dato che lei viene dal pianeta Mercurio, cos'era, cosa anche per ballare la maiana, la... eh? Eh, scritto, <ríe> eh, Sì, eh, magari può anche ballare mh... lento ma baffa, un Allora, no, ma altro che devo buttare? Certo lei mi ha buttato la scivolo mano fuori dalla finestra <ride> Tra tutte le colette dentro che abbiamo no, non niente, Ma non fa niente lo scivolo mano Ma, ma Francesco Ma perché mi ha buttato la scivolo a Francesco Ma perché mi ha buttato la scivolo fuori dalla finestra Ma fate la paio di scivoli mano Questa è una molletta oh. Molletta? Molletta Non mi vista visto la è mia Allora la puoi no. no. usare per chiudere le cose Mi la faccio vedere No, non gliela, No, No, no, no questa me la buttò fuori dalla finestra la molletta si, si usa per far chiudere le cose, che okay? Poi usano anche come anello, però. Lei è la donna. Almeno sa cosa è una donna, eh. Quella è la vive. eh. Eh, perché le mollette sono vive, <ride> le mollette sono Le morto. mollette non le ho mai viste, neanche esistono. Ma ah, non ho mai visto mollette, manco esistono. Eh, Mercurio, ma la molletto che Ancora questo Mercurio, ridai, con sto Mercurio. Ah, no. Questo è la Terra, è la pianeta Terra. Mercurio è un... o è una proprietà, O è un materiale... La Terra è esplosa, qualche... Ma che come fa? fa? Come è sposata la vera? Ma che lei? Che razza dei film si è guardato? Ah, allora, No, non che razza dei film si è guardato, che razza dei libri si ha letto piuttosto? Eh sì, sa come... Allora, è. Un, un uomo fa una donna, la le prende la mano, la mano va messa, la mano va messa, e questo è il 5, mm -hmm. eh, eh, e le mette l'anello. Cioè, questo, questo è un anello. Eh, si può fare anche come un anello. Sai? Sarà... mia moglie ce l'ha 5 al dito cioè... Madonna, no, ah, ma da cosa farà? non scherzare non buttato via andare mia sedia con le mani e con cosa devo la sedia Qualcuno con le onde cerebrali col culo. ah praticamente sviluppi tutta la tecnologia che fa allora non provi, non provi. Provi. Eh. provi a spostarla con le onde cerebrali provi pro dai provi sono molte differenze qua se può spiegare. ah eh, non è facile, non è facile. Le prendo qualcosa da bere, va bene. Cosa vuole bere? Mi dia un po' di sangue no. di... Eh, ecco. Acqua! Fumo il cuio non c'è l'acqua, non esiste? Ah, perché Barbarossa l'ha tolta tutta. Eh, Poi, cosa no, vuole? L l Lei che tipo di frutti mangia? Frutti. Cioè? Io mangio le baffette che crescono... Sui circuiti là, insomma, ci i vulcani mercuriani. Perché giustamente su un vulcano cresce non c'è spuglia di bacche. Eh no, non è. Eh. Giustamente c'è le condizioni necessarie... Ah, qua, no? A qua no, cosa? Ma quando su un vulcano c'è cresce c'è spuglia di bacche? Le bacche sono una merda. Ma no? eh. dentro il vulcano, non fuori. Ho ah, proprio io. dentro il cano, ah dentro eh beh mi sembra giusto il magma. fa fiorire le, le barche. Quello eh, che qui nel curio, eh? Ma, è culo, eh? È ma chi è? L'uomo la... elefante, ma, ma che cazzo non mostruzza? Eh scusi, mi è venuto spontaneo eh. fare, ma che carne una mostruzza, ma dimmi come è con la mela! Con la telecinese, ma come cacchio vuoi qui, Tra ma le mani, no, un ecco qua. Mi sta bagnando tutto il tempo. Ah no, me non ci posso credere, la chiudo, la chiudo subito, la chiudo subito, la chiudo subito. Anche l'acqua buttata per terra, vabbè, la mela... No, la mela è meglio che non me la mangi... Cioè. Potrebbe farle male, la dote che mangia macchie vulcaniche... Cioè. Allora... Eh... Io so cosa cerca lei. Mi credo, la capisco, la capisco. Mi capisci come? Non mi sono minchiata da tutto il tempo? No, allora, si cambia. Allora io. Io so che lei magari cerca un posto dove dormire, lei magari è senza casa, è un po' più. Ma ancora Ma ancora questa storia? Oh. Ma che devo fare? Ma che devo dire? Ma ditemelo voi che devo dire? Allora, questa è la sua casa. Ok, mettiamo che questa sia la sua casa, va bene? E io non niente ho vissuto per gli ultimi vent'anni, scusi. Vent'anni fa io vivevo a Udine, ok? Da Udine mi sono trasferito a... Mannaggia, mi sono dimenticato. Da chi, chi la conosce? Allora, Udine è un paese sul con la strada Udignola, ok? Ok. Eh, devi prendere la via da radio SS13, poi passare per il Carrefour e Ma le che... coordinate galattiche ce le ha per caso? Coordinate galattiche, ma che minchia devi... Eh allora, le dico... allora lei mi dica come arrivare a Mercurio da qua a Mercurio con le coordinate galattiche. Come è arrivato qui? Beh da qua, devi prendere la sua nave, entrare dentro al... Tu nel passato temporale eh, vicino a questo pianeta e arriva a Mercurio, da c'è una più strada, più bella strada spaziale, che la fa arrivare comodamente vicino al mio paese, insomma. No? È naturale, io dovevo saperlo. Cioè. Io riconosco tutte le auto in superstrada, le autostrade, soprattutto le spazio strada. Naturalmente c'è un traffico interspaziale veramente elevato, insomma. troverà un po' di traffico, forse. Un po' di Eh sì, può dare. Quindi io li devi partire da scuola, che per il tempo nel suo pianeta. Uè, ma che stai dicendo? Andiamo a dormire, allora. Io so che lei serve una stanza oh, e bene. andiamo a dormire, allora le faccio vedere la stanza? Va bene? No, vincate a mia vuoi che le faccio vedere la stanza? Allora. Venga, venga, mi stai faccia strada, faccia strada. Certo. Eh, bravo, faccia eh. Questo qua mi distrugge tutta la casa, meglio che vada, vale. eh. Ma... Ma che fa? Oh, è casa mia, che cavolo! Ma, ma che lì? Eh, no, ma che non c'è il sensore qua dentro? E, e, e, e Come sale? E, sale camminando sulle scale. Ma che, ma che fa? Sono i sensori, se no. Guarda che facciamo la fine del sole, eh! Del chi? Del sole! Del ma, sole! Ma dire, non era facciamo la fine del sole, cioè del sole, ma. Intanto l'interruttore non si accende con la telecinesi. Eh. Menazzo, ho messo i tuoi foto pre-costosi. Sì, Dovete metterli? Lo so, signor Commissario. Ah. No, guardi, non insistere. No, no, no, no, non è un problema. No? Aspetta un secondo. Adesso allora, il signor Commissario qua insiste perché io dica al signor Commissario qua perché l'ho chiamato prima. Commissario, è un commissario, un commissariato! Ma di quale regione interstellare stiamo parlando? Scusi. Non lo so, eh, Ma che cazzo! No, ma <ride> lo no, sapere adesso... Siamo nella città di Mestre, in questo momento. Il signor... Dov'è Mestre? Il signor Commissario Pietro? Pietro? Pietruzzo? detto Pietruzzo? Mi ha chiamato per... te. È quello a cui io prima volevo denunciarti. Non sai cosa? È mi un'idea mi vuoi fare? casa mia! <ride> Pronto! Sì, no, no, non dicevo lei, signor commissario, no. Ma se sì, lo so che sua moglie è simpaticissima, ma si sì, guarda, guarda quella che le ha da che aveva. Ah oh, madonna. Eh scusi, devo far veloce. Cioè. No, no, ma no, no, no, no, no, no, no, dopo, dopo, dopo, dopo, dopo, arrivederci, arrivederci. Ah, allora entra. Devo chiamare il commissario, devo richiamare il commissario, allora, per favore, ti chiedo una sola cosa. Perché non puoi a letto, scusami? ma che letto che fluttua ma se di... non, non combinare casino non combinare casino eh sì. no, no, i eh. cd ma chi li usa i cd ma no vuoi stare tranquillo guarda no allora io ti garantisco Vabbè, ok, ti dico la verità. Cioè, ma quelli di usate voi? Ma che urri? No, no, no, non dici voi. Come Non c'è, ma... Ma voglio a capire te. Allora, innanzitutto, ascoltami un attimo. Ti ho detto di non fare il casino, sediti su quel letto e prova a farlo fluttuare con mi il potere della Telo ma... Mi si una cosa? Guarda che mi hai venuto sposto. Sì, ciao, quelli... pulizzo. Dice... Libri di fumetti, ma... che cacchio? Signor commissario, venga su... Ma non è il termo? Ma non è il termo, avete? Ma che termo? Questo sì è un termo, eh. Volevo dire, sì, volevo dire... Non può spegnere, per favore. Sì, prego. Puglia sì, la luce adesso. Signor sì, commissario, volevo dire... no, no, no, no, no. Volevo dire... Ma puoi stare zitto no, una volta? Volevo dire, sì, no, è che lì, sono? lo strambo che è andato in casa mia e pretende che questa sia a casa sua. Che la... sta dicendo? Questa è a casa mia? Eh, allora, eccolo, sente, eh, E vale. Mari, ci parli lei, ci parli lei. Eh, Pietruzzo. Pronto? Ma io non dicendo. No, ma... Ma lei ma no, ma non è possibile di vedere questa casa mia, ma ci vuole arrivare o no? beh, meglio non ti la più cosa ha detto Pietruzzo? È quello è Pietruzzo? che crede che io sia uno un psicopatico o che Vabbè. non è... No. non è un coglione ma intanto carabiniere di caserma caserma di cosa? Eh. di che regione ti c'è? Ah, ha un sacco fuori? di lavori, cioè, allora adesso io devo dormire, è chiaro mi ha svegliato in un momento di crisi adesso io devo dormire, posso dormire o no? No, però poi andare da qua si vuole. Adesso io faccio una cosa. Sa? Vado a dormire in giardino, ok? Perché siccome non posso permettermi di dormire qui, vado a dormire Quindi in giardino. E se dormire. poi passo un pianeta qua vicino, insomma, a uh, 10 minuti di strada con la sua nave. Trova un hotel uh, a basso costo. Ma senta, guardi. Io non avevo voglia di scherzare, non so chi sia lei, però è l'ultima, eh, questa è, non mi ruberà la casa ancora per molto. Questo è poco. Ma si, non questa cazzo mia, te la dico. Stai ferma. Dove è quel mascalzone? È andata a strada, oltre a te. Eccolo lì, ma ah, futuristico che non so neanche accendere una no, pinca. era allora di qua. Vabbè, a ma dove stanno? Mi guardavo io. Adesso io lo sistemo io questo questo bifone. Ma l'astronave è finita? Adesso è sicuro che passa qui. Mi guardavo mm. Astronave? Sei qui? E eh, eh tu? Ma ah, poi qui, sei? Eh, oh, mi hai detto una Pasalia, di Madonna, dovrei darti una palla in testa! Ma, ma cosa vuole? Ma come cosa voglio io? Io voglio che mi rendi la mia casa, perché questa è la mia casa. È eh, la mia casa, eh, non ho capito, io sto venendo qua, a Mercurio, con tutta la mia famiglia. Sì, senta, la sulla capitale. Costituzione c'è scritto che questo è suolo privato, è il mio suolo privato. Io sono chiamato qua, c'è che È il mio solo privato! Ah, Ma poi a parte questo lei cosa sta facendo qua scusa? Eh, sono qua per trasferirmi con la mia famiglia, tutti i miei amici, perché sta Mercurio fra tempi duri, come l'ho detto, no? E qua, insomma, nella stella di vicina è un po' più vantaggiosa, no? Chi deve sfidarmi? Quando vuole? Vieni vieni vieni, ti faccio vedere, ti faccio vedere. Io non glielo prometto di portare qui tutta la sua vita perché questa è casa mia, glielo ripeto. E io ti sfido alla statua e Non mi ricordo più l'altra parte del 9, però vabbè, funziona così: stiamo fermi, cioè camminiamo tre passi di schiena, uno dalla schiena all'altro. Insomma, ok: tre passi. Tre passi di okay. cosa? Tre passi, ho detto tre passi. C'è qua, qua, sto eh, eh, tre passi avanti. E poi di, di, di colpo, insomma, ci, ci, ci si gira quando uno dice Zac. E vediamo chi colpisce per primo l'altro, insomma. Che cazzo è? Con ho... la palla intendo, con la palla. Non mettere... Ecco, pronto? Sto sì, pronto? Eh. Gira! Ok, che, che minchia vuol dire? Ma, ma che quello sai, nel tuo pianeta Mercurio? Eh, ho detto tre passi in avanti. Avanti? Avanti, esatto, bravo. Ah, tre passetti, e eh, tre passetti proprio. Ah, piccoli piccoli, sì, sono piccoli. Quando fai il tuo eh? Devo partire adesso? Dice lei? Eh, un attimo, un attimo. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Allora, via. Ma la minchia, ho detto tre passetti piccoli, tre, scende da millimetri, no? 5.000 metri, io! Oh. Eccomi, eccomi, vedi qua? Guardi, guardi, guardi me, guardi Ah, la faccia è piccola? Eh, oh, eh, che devo dirle, eh, oh! In Italia contiamo così, cioè lei non è dell'Italia, quindi... L'Italia, dov'è l'Italia? Mi dica dov'è. Ah, ancora? È sulla fascia orientale di pianeta di Mercurio. Ah, ok. Ma Mercurio... Non mi importa, gira! Ah, sono girato. Allora? Tac! Ho colpito, ho vinto! La casa è mia, la casa è mia, la casa è mia! Che è che mia. Eh sì, adesso fuori, via, deve andare via, deve andare via. La proprietà è la mia proprietà. Ma scherzone, vedi? me dell'astronave, dove la messa? L'astronave? Ma non ho mica io le chiavi, della concessionaria dell'astronave o quel che è è eh. la chiave? Il tempo è Manco qua, ma... Dove eh, è messa, Non si trova? Non puoi essere soppato, vai, è grande eh, oh. Poi, Poi oh. ancora le auto usate voi? Le auto? E cosa usate voi, dell'astronave? Per andare in giro per le strade, anche queste? Eh, insomma, a città usiamo le navette oppure i tappeti volanti o i tappeti ma... volanti la ma che è a latino adesso ma no. la carino io lo... le auto con le ruote si l'auto con le ruote eccola eccola eccola allora è ma non l'avete vista prima è questa bellissima eh? è enorme ma è bella eh ti ho detto è una pietra fortuna oh, venga, venga venga venga venga è, per felicità, eh? è bella. Io voglio chiarire una cosa con lei, certo, mi dispiace per tutti i contrasti che abbiamo avuto, perché ho chiamato per il truzzo, eccetera, però noi, noi, noi, lei, dai, lei non può stare in questo pianeta, lo ammetta, cioè, non è la sua casa, dai, allora, quindi è convinto di ritornare a stare sul suo pianeta, è molto meglio mi credo, pace, certo. Però adesso mi fa fare un giro sull'astronave. astronave. Venga. Ah, certo, venga qua! Come... Eh, sì, vado a fare un giro nello spazio lì. Di... Ah, no. Visto che figo, la Mercurio, c'è la così. È enorme, grazie, io restare qui. Ecco, qua, prendiamoci la nostra, ci proviamo a... Uh, ...l'astronave di... il uh, adesso, adesso, i panini. Ma voglio provare anche lo space caffè, lo eh? space coffee, lo space coffee, <ride> assolutamente. <ride> Eh, va bene, direi verso l'infinito e oltre